da oggi e fino al 20 ottobre bar, gelaterie e pasticcerie dovranno abbassare le saracinesche alle ore 23 per riaprire alle 6 del giorno successivo un'ora in più il venerdì e il sabato la stretta riguarda anche ristoranti, pizzerie, pub e più in generale gli esercizi della ristorazione che dovranno prevedere l'ultimo ingresso dei clienti alle ore 23 per l'intera settimana senza limiti di orario invece le consegne a domicilio il provvedimento della giunta va allora a che punto siamo? Dopo quattro ore di discussione generale abbiamo avuto le repliche dei relatori, sapete che la discussione generale si chiude con le repliche dei relatori che in quanto gestori del provvedimento, in quanto diciamo, curatori, sono quelli che lo illustrano all'Assemblea, cioè portano in Assemblea un foglietto scritto per loro dagli uffici e ne seguono l'iter e quindi in qualche modo se vengono fatte delle osservazioni dall'Assemblea eh, replicano cercando di difendere insomma in qualche modo il provvedimento che in questo caso essendo un decreto legge è ovviamente un provvedimento del governo che si sostengono Dopo le repliche dei relatori, con la sorpresa di nessuno, <ride> tranne forse che <ride> mi viene da dire eh, di quegli uffici che, <ride> non sapendo che si sarebbe tirato tardi, eh, non hanno fatto aprire la, la, la mensa del Senato ma non fa niente, io tanto sono a dieta, poi il cibo è un veleno, insomma... Eh, non quello della mezza in generale insomma. con la sorpresa di nessuno è intervenuto il ministro Lincà a dire che il governo poneva la fiducia la questione di fiducia sul, sulla legge di conversione del decreto e che quindi presentava l'avrebbe pre, posta su, su questo emendamento interamente sostitutivo del decreto legge sapete che quando si pone una questione di fiducia voi non mi vedete, ma io vi vedo con gli occhi dello spirito, d'altra parte è buio e non si può tenere la luce accesa in macchina, ma tutto bene, ma tutto bene. Non c'è il sole, ma insomma, questo non è un problema che il governo possa risolvere. Gli altri potrebbero risolverli, ma non vuole. Comunque, vi stavo parlando del metodo. Quando si pone la questione di fiducia su un provvedimento, significa che si chiede all'Aula di votarlo con la condizione che se poi il provvedimento viene rifiutato il governo rassegna le dimissioni dopodiché poi suppongo che sia anche al capo dello Stato decidere a seconda delle circostanze se accettarle o meno, se dare un secondo incarico, se sciogliere le camere, fatto sta che se c'è una maggioranza ed è tutta in aula e vota compatta, il governo non cade, quindi anche questa settimana il governo cade la settimana successiva, non per colpa della minoranza, anche se c'è qualche diciamo così, diversamente dotato per la matematica che non lo capisce, i numeri sono quelli. Il regolamento del Senato eh, chiede che quando viene posta la questione di fiducia si voti ogni singolo articolo secondo una interpretazione e questo fa sì che per fare una unica votazione sulla fiducia, che è una votazione per appello nominale in cui vengono chiamati tutti per nome Abate, Audino, Augussori, Bagnai, no, così, e quindi una votazione lunga, per farne una sola, di fatto si riscrive tutto il decreto come unico articolo che si presenta come unico emendamento del governo al suo stesso decreto vabbè, detta così, scusandomi anche per l'ora che potrebbe così no? Però insomma, il meccanismo è che si fa un voto si scrive questo maxi emendamento che ovviamente è illegibile, perché non essendo diviso in articoli ma essendo solo una lunghissima lista di commi Nulla di più facile che il governo, così senza malizia eh, naturalmente, ci infili dentro qualcosa o si dimentichi di infilarci qualcos'altro, dopodiché si va, si vota e quella diventa legge. Capita però, ed è capitato ad esempio questa sera, che dopo aver fatto questa inutile diciamo, maratona oratoria in cui... Anche con toni come dire, un pochino ripetitivi perché io capisco benissimo, cioè adesso non ho fatto il conto delle fiducia che abbiamo votato, domani prometto che mi faccio dire da qualcuno degli uffici quanto sono state, Insomma, mi sembra un paio al mese. Uh, dopo questa inutile e ripetitiva maratona dove dall'opposizione qualcuno si rivolgeva al governo governo prestaci la tua attenzione ma sinceramente io dell'attenzione di questo governo faccio anche a meno considerando che tutto quello che tocca lo sfascia quindi io penso che questo governo avrà presto l'attenzione della storia più che la, diciamo degli elettori non, non, non mi interessa molto che lui stia attento a me, facciano un po' quello che gli pare. Voglio ricordarvi, così en passant e per inciso, che eh, questo governo è sostenuto da una maggioranza eh, composta per un terzo da persone che hanno passato gli anni peggiori della loro vita a convincere i cittadini che tutti i mali dei cittadini dipendevano da chi? Da Agasta, cioè dal Parlamento, cioè da loro, perché adesso lì ci sono loro, cioè, quindi ehm, non un'analisi delle dinamiche oggettivamente disfunzionali di un certo capitalismo, no? non un'analisi. niente. Eh, l'odio sociale. Eh beh, quando predichi l'odio sociale dovresti aspettarti, o quantomeno, diciamo, desiderare di non diventarne l'oggetto. Se invece, <coughs> dopo aver predicato tanto odio sociale, tanto ti arrabatti per restare nel posto verso cui tu hai convogliato l'odio che hai generato, fatalmente finirai auto incenerito e questo è l'ovvio destino dei compagni 5% insomma comunque stasera dopo tutta questa lunga faticosa diciamo, discussione salta fuori voci di corridoio che c'è qualche problemino il governo non si ritrova con il suo maxi emendamento che vuol dire? vuol dire che la ragioneria dello Stato non glielo sta bollinando forse perché hanno sbagliato i conti o forse perché più esattamente, perché dei conti poi alla fine frega niente a nessuno, altrimenti non avremmo oh, un debito pubblico al 130% del PIL, no? se, se veramente chi deve fare un certo lavoro lo facesse secondo dei criteri fondati. Eh, perché voglio dire, se hai, un, se hai una ragioneria che controlla e una corte dei conti che sanziona, quando è riscesa al 99% di rapporto di p 2 nel 2007, quando sei tornato a 130 con Monti, magari ti preoccupi e magari fai qualcosa di intelligente per risolvere il problema. No, ma la verità è che di risolvere il problema, diciamo così, frega poco, frega più di fare una distribuzione del reddito a vantaggio di alcuni. Ma ora ovviamente chi abbia avuto regali dall'approccio con cui il governo ha gestito questa manovra credo che sia di dominio pubblico quindi inutile ripeterlo qui ma insomma evidentemente per qualche faiduccia interna alla maggioranza non si sono messi d'accordo e quindi non hanno avuto probabilmente la cosiddetta bollinatura su alcuni, su alcuni commi del maxi emendamento quindi ora noi ce ne torniamo a casa io mi aspettavo di fare un discorsetto questa sera verso le 11 ma con grande flessibilità che come sapete è un pregio per il pd e forse anche un pregio in generale ehm, il discorsetto lo farò domattina un po' dopo le nove e mezza per dire che ah, che cosa vuoi dire in cinque minuti a questa maggioranza di risulta c'è bisogno di spiegargli perché il popolo che io mi onoro di rappresentare non si fida di loro ma è abbastanza semplice non ha visto un euro e quindi come dire sembra abbastanza chiaro che eh, i motivi della sfiducia sono, sono ampiamente, sono ampiamente eh, evidenti e non c'è bisogno di circostanziarli ulteriormente. Cinque minuti quindi basteranno. Ringrazio anche il, il, <ride> il mio mitico capogruppo Massimiliano Romeo che avete visto che avete visto parlare l'ultima volta dal palco a Catania e che mi ha affidato questo compito in una settimana in cui effettivamente abbiamo tantissimi provvedimenti in aula e quindi tantissimi interventi da fare. Un atto di fiducia ma anche un po' <ride> come gli dirò domani scherzando un atto di nonnismo perché sinceramente eh, andare per l'ennesima volta a spiegare a questo governo perché noi non ci fidiamo di loro è, è una corvée che faccio volentieri, non solo per disciplina, eh, ma anche perché è ovviamente un onore essere lì e portare a queste persone eh, la voce di persone che siete voi, di cui a loro non importa nulla e di cui non capiscono le legittime istanze e aspirazioni, perché vivono in un mondo totalmente fasullo, il mondo dove forse i ponti sono digital e e le finestre sono green insomma, vabbè, ma insomma lasciamo stare, di questo abbiamo già parlato e non voglio essere ripetitivo vorrei però che mi facessero parcheggiare, nell'attesa che si degnino di farlo vi saluto da questa diretta tenebrosa e vi auguro una felice notte in attesa della imperdibile imperdibile di che discussione generale e dichiarazione di voto sulla fiducia perché quella sul decreto di discussione generale c'è già stata con i risultati che vi ho detto cioè quelli di prendere tanto tempo per dare tempo al governo di scrivere un maxi emendamento che non è stato in grado di scrivere vabbè va io ci rido sopra e tutti insieme dormiamoci sopra buonanotte